Uomini e donne Gossip, Alex e Alessandro assenti su social, Migliorini spiega il motivo. Uomini e donne, Alex Migliorini e Alessandro d'amico, il motivo dell'assenza su social, nessuna crisi. Alex e Alessandro sono super amati dal pubblico di Uomini e Donne, in loro è vero amore. La neocoppia ha deciso di andare a convivere a Milano e di godersi appieno la loro bellissima relazione. In questi ultimi giorni, però, alcuni curiosi particolari hanno fatto sì che i fan di Migliorini ed Amico si allarmassero. I followers dell'ex tronista e dell'ex corteggiatore hanno notato un'assenza social improvvisa, tanto da farli preoccupare. Dopo svariati giorni, finalmente, i diretti interessati hanno voluto tranquillizzare tutti, cercando di spiegare in breve cosa è accaduto. In ogni caso, non si tratta di niente di grave. Come ogni coppia, anche loro hanno i loro momenti no e le loro litigate. Dopo aver ricevuto innumerevoli domande da parte dei suoi fan, Alex ha voluto chiarire la sua attuale situazione sentimentale con Alessandro. Di fronte al loro momentaneo silenzio social, i più pessimisti avevano iniziato ad ipotizzare la fine della loro love story. In ogni caso, non è accaduto niente di simile per fortuna. Migliorini ha pubblicato un Instagram Story in cui racconto cosa è accaduto in questi due ultimi giorni. Buongiorno a tutti. Stiamo bene, siamo vivi. Semplicemente mi ha fatto incae per due giorni, ho tenuto il muso per due giorni. E non contento ho fatto anche due giorni di ME. Influenza, vomito, tosse, raffreddore e quindi sono stato di ME per un bel po' di tempo, ma stiamo bene. Durante i suoi video, il giovane ex tronista di uomini e donne riprende anche il suo fidanzato, proprio per dimostrare che erano insieme. Alex Migliorni e Alessandro D'Amico al settimo cielo dopo Uomini e Donne. Insomma, Migliorni e D'Amico sono ancora felicemente fidanzati. I due stanno anche convivendo a Milano e proprio al settimanale Eva 300 hanno raccontato i dettagli della loro nuova vita insieme. La convivenza è un grande passo, ma con Alessandro mi sono sentito di farlo, perché mi dà grande sicurezza.